Siamo appena saliti sull'aereo Siamo per andare in Albania. La prima cosa che ho notato ragazzi è che Questo aereo è incredibile Cioè ci sto 10 volte Sono super largo Super comodo Adesso ci aspetta quanto? Un'ora e venti di viaggio? Un'ora e venti di viaggio Ci verranno a prendere in aeroporto E andremo in clinica Sei pronta? Sì più o meno Ho appena notato un'altra cosa Allora se schiaccio qua Allora non a Hey now Ok, clinica Kate, eccoci qua Ecco, questo è il nostro mezzo E adesso andiamo in hotel Martina, eccola qui Eh No, ma mettiti davanti, mettiti davanti Vuoi andare dietro? Vai dietro? No, no, no Come vuoi, come vuoi? Casa tua Ah, tu ti puoi smacchierare? No Ok Ah, è che è l'automatica, ok, grazie Io tiravo, tiravo, tiravo dicevo cavolo, ma è forte, ci vuole un forzuto Era automatica. <ride> top in town Clinica Kate in town Non pensavo di trovare così tanto verde in Albania non so perché ma non me lo aspettavo, pensavo fosse molto tutto città Mamma mia, brutta storia qua uh, Sembrava un casino a vederlo sì, voglio fare un ah, casino era, ma è 20 anni così usano solo per fare eh, videoclip Sì? Videos Bello! Nazionali. Sì, sì e Da quanti anni è fermo? Eh, cioè senza proprietario? Senza, senza... senza quando è... è finito come il... Ah. Eh... La polizia ha confiscato tutte Ah, l'ha le... confiscata noi, la sì. mafia? Sì. tutte le cose, tutte le prone E la vita qua com'è? Eh, cioè, è cara? Qui? Tutti i ristoranti e hotel ci sono Luxury, you no? Know? Sì. Tutto. E Quindi vai ma... in un posto luxury, ma paghi... Tutto. Ah, tutto luxury. Sì. Tutto luxury qua. Per gli italiani qui si fanno una vita... Da ricchi? Sì. Ah. Qui sì. Ma perché eh, c'è un piccolo problema qui. I sì. pagamenti non sono alti. Ok. Gli so. stipendi bassi. Sì. Eh, qui si fa... Bella vita. Sì. Tantissime. Siamo qui in clinica e Martina sta facendo dei, dei piccoli esami, dei, degli esami pre-operazione. Mm -hmm. L'operazione ci hanno appena comunicato che sarà domani a mezzogiorno, oggi è venerdì 29, quindi domani mattina dobbiamo venire qua alle 10 fare degli altri esami. Esatto. E alle 12 c'è l'operazione. Mamma mia. Siamo pronti, siamo carichi. Nel frattempo io ho una fame assurda, sono le 9, sì. non abbiamo ancora cenato, siamo atterrati con l'aereo, mi ha lasciato le valigie e siamo venuti qua in clinica avanza anche il domino, cerco cioè, di farlo più, più piccolo e più giusto possibile, I canali sono aperti e anche respirerai io meglio, anche quando avrai i tamponi, poi non devi preoccupare. Martina troppo poco si cambierà e entrerà in sala operatoria. Mamma mia. Come stai? Tutto bene? Non mi sembra vero. Abbiamo sì. visto la foto e c'è cioè, un bel cambietto, quindi ci siamo. Mi hanno detto che io non posso entrare, ovviamente. Quindi tra poco quando lei entrerà, aspetto, poi la saluto. Poi vado via, mi ha detto tornare tra qualche ora. Perché l'operazione durerà mh, 45 minuti massimo, però ovviamente lei sarà sotto anestesia, quindi ancora dormirà. E sarò qua al suo risveglio. Oh. <ride> oh. Okay. Ciao. Ora allora io sto per entrare, Giuseppe è fuori che aspetta, arriverà poi dopo quando mi risveglierò dall'anestesia, mi fanno un'anestesia totale e niente, adesso sto aspettando che mi vengano a prendere. Il Rosa sempre al top. Ah, allora, questo è il mio naso prima dell'operazione. Poi vi faremo vedere sia quando avrò la fasciatura che il dopo. Male fa male. <ride> non riesco a ridere. Sì, mia sorella si è svegliata da una mezz'oretta. L'operazione è andata bene. Adesso, un po' qua, un po'. E un po'. A me sembra un po' rincoglionita. Lei dice di no, a me sembra di sì. Però l'importante è che è andato tutto bene. Eccola qui. Non ti farò ridere. Non la devo far ridere, solo che per me è difficile perché io. Ogni cosa che dico, ogni smorfia che faccio fa ridere. Non devo far ridere perché qui, vedete? Um... Sì. Non eh, ma io no, adesso non lo volevo far ridere. Comunque è andato tutto bene. Io sono stato super in ansia. Adesso sono qua, le faccio compagnia. Adesso è tutta incerottata. Non ve la faccio vedere da vicino perché, eh, diciamo, non è un bello spettacolo. Scusa se te lo dico. E Dopo magari tra qualche ora ve la faccio vedere. Che per voi sarà tipo tra poco. Oh, non so Ma quando ti sei svegliata hai iniziato a vedere cose strane? No, ero strana, messo un minuto a svegliare Cioè, soppure, cioè non quando non ti hanno fatto entrare che io non sono potuta entrare Sono venuta E poi sei andata subito? Sì, dopo, c'era la sedia a rotelle a prendermi Sì, e tu eri sulla sedia a rotelle o ti eri addormentata prima? No, ero... Martina è appena stata dimessa. Ora andiamo a riposarci in hotel. Abbiamo ho guardato anche dei fiori, state gentilissimi. <ride> Se siete sensibili al sangue e queste cose, eh, schippate di 10 secondi il video. Martina è appena rientrata in hotel sta, si sta cambiando la garza. Com'è? un po' male. I love Tirana, Albania. È casa mia. Allora oggi siamo venuti in un centro commerciale gigantesco, raga. Questi sono tutti i piani di negozi. Allora, aggiornamenti sulla mia sorellina. Oggi sta meglio, ieri aveva male, oggi è qui, tranquilla. Li sono usciti un po' di lividi, un po' gonfia. Sembra un Pokémon. Oggi riesce anche a ridere, perché ieri li faceva, ridere, li faceva male ridere così. Quindi oggi sta meglio, tranquilla, la vedo serena qual tempo è schifo, quindi oggi ci annoieremo un pochino. Però va bene, almeno lei riposa. <sussurra> ecco. <sussurra> <sussurra> <laughs> Cha-cha-cha. <laughs> clop, clop, <laughs> <chat, chat. laughs> Oggi è il 5 e il quinto giorno di operazione Cioè di post operazione Si è operata il 30 E andremo a togliere i tamponi Che sono dei tubicini che ha dentro le narici Che le hanno messo subito dopo l'intervento Sono fatti di silicone E sono fatti per uh, aiutarla a respirare Quindi oggi li toglierà Stiamo andando tra 20 minuti abbiamo l'appuntamento E ha un po' d'ansia perché abbiamo incontrato un ragazzo E ci ha detto che gli ha fatto male eh, Esatto <ride> Quindi niente adesso andiamo Eccoci qua aspettiamo la sì, testa per a i tamponi c'è anche ecco, il nostro amico videomaker what's your name? Ernest. Grande, grande mitico. <risi> Ti cambia il cerotto? Sì. Ah bello. Non si fa male. Facciamo dei belli attrezzi eh. Fantastico. Bravo, bravo. Finito Tutto ok? Sì, bene. No. Martina ha appena tolto i tamponi Come ti senti? Ti fatto male? Mm. Brucia un po' le narici Adesso ti bruciano? Sì <ride> Però com'è? Respira Sì, mamma mia <ride> E quando ti ha tagliato ti ha fatto male? Un pochino. Mm. Guardate ragazzi, questi sono i due tamponi. Lei li aveva nel naso, sono giganti. E come vedete sono bucati perché la aiutavano un po' a respirare. Ovviamente ora va meglio. Eccola qui dalla faccia non si direbbe ma vi giuro che va meglio dopo domani mia sorella toglierà anche il gesso quindi finalmente vedremo il risultato vedremo come è venuto il suo nasino quindi venite su Instagram che nelle storie mettiamo tutto ogni giorno e nel prossimo video faremo vedere il risultato quindi il prima e il dopo e vedremo anche tutte le informazioni risponderemo a tutte le domande che ci farete e anche a tutte le curiosità